Hey, ciao, è da tantissimo tempo che non ci vediamo, lo so. Non so quanto tempo sia passato esattamente. Ma sono sicuro che è passato un bel po' di tempo. Oggi siamo su Minecraft, Prison, Rubicraft, siamo tornati dopo tantissimo tempo. Off camera sono arrivato al Prestigio 67 con qualche aiutino, piccolo piccolo. E abbiamo qualche soldo in più. Così arriviamo al Prestigio 70 e facciamo la mob arena, quella che dovevamo fare. Sì, per chi non avesse visto il video precedente... Andatelo a vedere perché lì facciamo la Bob Arena 1, oggi andiamo a fare la seconda, o la terza, una delle due. Ma prima di iniziare vi chiedo per gentil cortesia di lasciare un bellissimo like e boh, di iscrivervi al canale, dovremmo essere, siamo vicini ai 30.000 iscritti, grazie mille, siete fantastici, però se vi iscrivete guardatevi anche i video, cioè, se no... Non lo so, dai, mi impegno tanto a fare video, quindi guardateli, mettete like e commentate, su, via, dai. Dunque, adesso apriamo queste cose qua, poi giviamo come faccio di solito. Dobbiamo aprire queste cose qua, io direi di iniziare da questi big token punch. Abbasso un filino i suoni così non vi esplodono le orecchie. Vi prego, non voglio distruggervi l'udito. Ok, abbiamo aperto tutto quanto. Mancano queste due, che sono quelle più belle. Dovrebbero essere quelle più belle. Aspettiamo un attimo che finiscano le scritte sullo schermo. Ok, sono finite. E aspettiamo che faccia quello che deve fare. Sono, sono le mie preferite queste qua, perché hanno queste animazioni qui. Guarda quanto è grosso. Che bello. Anche Pablo sta ammirando il tutto. Ho scelto forse il posto meno adatto per aprire questa cosa qua. Ho trovato un bel po' di cose, però. D'altra la apriamo in un altro luogo. Quante cose... Questa runa emana uno straordinario potere Serve a potenziare il tuo... Bah, non, non lo sapevo Quindi come si... Non puoi farlo E che... boh, Apriamo le ruby key Abbiamo tre Vediamo cosa troviamo Custom tag Bellissimo Neatid key Le soldini E altre 10 Neatid key questo qua vuole essere grosso come me, ma... Non si batte il grande tara, guarda qua che spessore. Ne apriamo un'altra, dei soldini, delle soul key, netted key e free rank up. E vai, che bello, quello che ci serviva. Sì, perché dobbiamo ancora arrivare al prestigio 70, quindi in teoria ci servono. Apriamo l'ultima e poi abbiamo finito di aprire le, le ruby key. Da dove si inizia? Da qua. Soldini, soldini, token e altri soldini. Bella lì. Rank up crate, si apre il... di qua, ok. Perfetto, ora dobbiamo andare al uh, warp. Ok, warp dungeon per aprire le netted Key. Posso aprire tutte insieme? Ok, perfetto. Poi le soul. Eh, quante ne abbiamo? No, sto malissimo. Ho anche un sacco di picconi e adesso veramente la situazione si complica. Cosa c'ho in testa? Ah, si usa così? Dav no, davvero si, si deve mettere in testa? È normale o... Boh, non lo so. Iniziamo da... Cosa sono queste? Comet. Andiamo con le supernova. Non ci sono le Supernova, perfetto, l'unica key che, che volevo aprire non ci sono Starkey, altre star Starkey, ho no, l'inventario pieno ah, Vabbè, eh, facciamo una cosa, PV6, vorrebbe esserci spazio Buttiamo tutte le cose qua dentro, poi le riguardiamo in un secondo momento Tengo fuori giusto queste cose qua così le posso aprire E ora traslochiamo al nostro fantastico plot dove tra poco giveremo give Quindi apriamo queste cose qua Anticetta ha rivelato che check stava hackerando. No, non si hackera, non si hackera. Ok, qua si vede meglio. Prima volta scompariva, era più un casino. Intanto che si apre, finiamo di aprire queste cose qui, ci liberiamo l'inventario. Siamo già a 8 minuti di registrazione e non ho ancora fatto nulla. Pazzesco. Altre rubichei Eeeh Vabbè Dai Adesso non mi va ad aprire Le apriamo eh, La prossima volta Dai Se no qui non finiamo più so, via. Dovrei svuotare anche qua le, le mie miniere Ma oggi siamo molto occupati Sì ma io continuo ad aprire cose Ma non finiscono mai Che cos'è Ok ho aperto tutto Uff, Torniamo al pv6 E buttiamo tutto qua dentro Ok Perfetto Ora direi che possiamo iniziare con eh, il fulcro del video, cioè givare queste cose qua, con altre due belle ruby key. Quindi scriviamo give al mio plot due ruby key. Ok, prendiamo su le cose. Voilà, perfetto. Buttiamo tutto qua così. Uè, sta già arrivando la gente. Famiamo i messaggi. Mettiamo anche il comando, slash divisit tara. Dovrebbe essere questo qua il comando. Poi non lo so. Quante persone ci sono? Una, due, tre... No, no, non mi metto a contare, sto scherzando. Non farei mai una cosa così faticosa. Comunque siamo in estate c'è ancora l'albero di Natale qua. Vabbè. E iniziamo con queste cosette qua. Si inizia. Ok. All'ultimo è all arrivato questo. Dai, iniziamo a droppare qualcosina. Mi auguro che tutti riescano a prendere almeno un item, un qualcosa. Metterò qua sull'albero. Vediamo chi ci arriva. È ancora lì. Vediamo chi lo nota. Vediamo chi lo... Oh, oh. L'albero è utile soltanto per questo, perché ci puoi nascondere le robe. Eh, tipo, questi qua non possono volare, quindi... Non sarebbe giusto, quindi droppiamo anche qua. Bisogna dare la possibilità a tutti di diventare ricchi su questo server. Dentro il magazzino, ancora sugli alberi, qui in mezzo, qui proprio al centro, dietro, qui, qui dietro, qui sopra. Dietro la cesta, dietro le spugne, qua dietro, anche se siamo nell'altro plot. Qua naviga contro corrente, si è perso. Ancora qualcosa sull'albero. Sulla punta di Natale. La stella di Natale, sì, però noi la chiamiamo punta. Sì, mo, di solito i gif si fanno qua fermi al centro, così, ma non, non mi piace così. Non, non, no, no, no. no. Mi piace più creare movimento e eh. rende il tutto più interessante, secondo me. Almeno facciamo anche un po' di attività fisica, quindi... Dovreste soltanto ringraziarmi. Dovete soltanto ringraziarmi. Pop, pop, pop, pop, Non rimangono tante cose. Chiediamo un feedback. Come sta andando? Vediamo cosa dicono. Male. Zero. Come? Come è possibile? Mucho male, addirittura... Quando inizi con la neted mi butto. Al tutto il resto, non è interessato. Sa, così forse è più facile. Qua si mettono vicino a me nella speranza: di. pop, pop, pop, pop, pop. Dobbiamo diversificare i posti in cui droppare le cose. Se no, diventa tutto troppo facile. Pop, pop, pop. Totalmente a caso sto droppando. Ok, ora, ora incominciano le netted key e le soul key. Che dropperò così molto fast, fast. Andiamo. Pronti? Uh, una è partita. Vediamo chi l'ha presa. Vederlo è impossibile Chi l'ha presa? Nessuno me lo vuole dire <ride> boh, Non me lo vogliono dire Chi è che l'ha presa? Allora? Beh, non vogliono condividerlo Mi daresti? Eh, magari ti piacerebbe Vabbè, droppiamo anche questa così a casissimo Ok, give finito Siamo quasi a 20 minuti di registrazione ah! Però non, non so chi abbia preso le key. Potrei mettermi qui a controllare gli inventari Ma non ne ho voglia Adesso però dobbiamo fare una cosa per noi. Che cosa? Arrivare al prestigio 70. Piove lo dice Hiro. Vuol dire muoviti pure se fuori cagano fiori. Ma che? Perché si chiama così sto piccone? Stavamo dicendo, stavamo cercando di dire che dobbiamo arrivare al prestigio 70. Quindi flash Prestige, Prestige 68. Perfetto. Ora max rank up. Prestigiamo nuovamente. E siamo al prestigio 69. Ottimo numero direi. Ora ce ne manca soltanto uno. Quindi max rank up. Prima bastino i soldi ma dovrebbero, dovrebbero bastare. Ed eccoci qua al prestigio 70. Per comodità riportiamoci subito al rank eroe così siamo più facilitati nel rancare più avanti Ora la parte più interessante del video, mi sono messo l'armatura demon e ho preso un kit rise E andiamo a fare la mob arena, quindi slash mob arene. e andiamo a fare l'insane, l'ultima, la più difficile Cioè dovrebbe essere la più difficile, ora vediamo Mi hanno già spoilerato che è davvero molto difficile, però noi ci proviamo Perché le mele non saziano la mia fame? Non posso fare shop in questo momento. Stiamo per partire, mangiamo nuovamente la mela. Beviamo le pozioni, non vedo ancora nessuno, no, che, che li vedo e come... Che versi strani che fanno. Però non ce ne sono tanti. Proviamo a tenerli a distanza. Ho una mira pessima. Ah, no, non avvicinatevi. No. Ma che, che speed hanno? Eh, hanno speed 100, non vale così, eh. Sono forti, non scherzo, mica. Ok, è tutto finito. Non è vero, non è finito niente. Ok, non mi avvicino troppo. Cerco sempre di mantenere un po' le distanze. Non ho l'armu status, quindi non so come sia messa l'armatura. Mannaggia, la sono dimenticata. Uh, vediamo se riesco a trovare un posto tranquillo per attivarla. Posso... Ok, posso boostarmi con l'arco, ma mi sono andato a complicare le cose. Qui sono tranquillo, non sono tranquillo neanche un pochino. Qui sopra non sono tranquillo. Ok, mi serve un attimo per attivare l'armo status. Perfetto. Spada non mi interessa. Come disattivo la spada? Non me lo ricordo. Item, questo qua? No, non è questo. Ok, perfetto. Tiriamo un po' su. Ok, perfetto. Almeno, Almeno così possiamo monitorare l'armatura. Si sta rompendo oppure se è tutto a posto. Ora allora, mangiamo la mela. Ok, siamo alla terza ondata e ne mancano ancora sette. Ora iniziano ad arrivare i pezzi grossi. Quanta... No, i creeper mi fanno esplodere. Facciamo che campero. Vado via. Non riesco a boostarmi con l'arco. Non ci credo, aiuto. No, no, no, no. Quanta gente c'è? Spamma, spamma, spamma, spamma, spamma, spamma, spamma, spamma. Perché non vanno le frecce? Via, via, non ti avvicinare. Oh, Guardate come mi hanno già calato l'elmo. Sono devastanti sti cosi quelli non muoiono neanche non prendono le frecce scappa angels hai tutto al sicuro non morire hai una famiglia ok la situazione è già Cioè, se è già così difficile adesso non oso immaginare quando arriveremo alla settima all'ottava ondata e la decima veramente sarà l'inferno ok ci dovremmo essere in teoria mancano 24 mob direi di provare a ucciderli sempre con l'arco quelli alti secondo me sono bestiali questi qua Provo a non avvicinarmi. Tu cosa vuoi da dietro, vecchio maniaco che non sei altro? E anche al parco giochi. Abbiamo finito, abbiamo vinto, ok? Ora si passa alla quarta. No, no, no, no, no, Ci sono anche i creeper. Creeper Mi hanno consigliato di stare... Di starne altamente alla larga. Penso di aver fatto una cavolata. Una grossa cavolata. <ride> via, via, via, via, via, No, no, no, no, State pure là dentro. Non Perché non vanno le frecce Marscarpio? No, no, il creeper no eh. Via, via, via, via Ragazzi, dove siete? Ho bisogno del vostro aiuto Sono tantissimi, sono tantissimi Sono forti Andiamo con la spada Petto? sì Buono ucciso Sì, fortissimo Ok, abbiamo fatto Posto, sì Gusto anch'io Non si capace però, ok Petto morto, bravo Qua li tengo alla larga Meno male che ho una spada abbastanza forte Se no sarebbe un problema incredibile Cosa succede qui? Forse era meglio non interessarsi A volte farsi gli affari Propri è un'ottima idea È la scelta migliore No no stammi lontano Pure questo adesso muori Via via via Ok abbiamo fatto Perfetto siamo alla quinta ondata un po' come il coronavirus, ci sono anche lì cose che lanciano il fuoco Come si chiama? I blaze cose che lanciano i fuochi, <ride> sì Vediamo chi è più bravo a lanciare cose Ah, vole... <ride> Cos'è quello lì? No, ma non... è tipo uno slime, Pro del nether Sì, sì, per forza, sì, per forza Scusate, gioca a Minecraft da oggi Guarda lì, che casino, e siamo alla quinta ondata Speriamo di non fallire Ma perché non vanno le frecce? È un bug del server, non lo so perché i cuori sono diventati grigi magicamente? No, no, no, no, no. È meno male che la spada ha un super knockback a volte. A volte questi qua non si muovono. Quanti ce ne sono? È finita la rapidità e la cosa non va bene. Ne beviamo subito un'altra. Ci mangiamo una bella mela. E eh, dai, stai tranquillo. Tu non fare niente di stupido. Ti allontano. Mi allontano, ho detto, ho detto che mi allontano, perché non mi sto allontanando, perché non vanno le frecce, non sono io che non sono capace. Qui sono le frecce, buggate, Marscarpio, ok, devo essere veloce, ok, 103, oh, santo cielo. Ehi, creeper, guarda qui il casino, non voglio essere coinvolto nella vostra vista, sì, sì, sì, sì, sì. Quanti zombie sottosviluppati ci sono, guarda qui, via, via, via, sottosviluppati però corrono bene, eh? guarda qua. Per rompere il corpetto È al 2, è al 2, è al 2 Uno sputo e si rompe e me lo rompo da solo Ancora uno Ok, si è rotto, perfetto Me lo cambio Prendo un altro kit Perfetto Queste cose qua non mi servono Siamo all'ottava ondata E ci sono 81 mob Mangia la mela Ok, tara, tara No, no, no, no, no No! no! Ma come? avevo appena mangiato la mela! Oh! No, dai, non ci credo. No! È finita così. C'è qualcosa? Ho appena perso tutto. Cosa vuoi, Pablus? L'unica adesso è sperare che ce la facciano loro. Dai, sono, sono al 9 su 10. Ce la devono fare, ce la devono fare. Vorrà dire che ci riproveremo la prossima volta. Quindi signori, per oggi è tutto, lasciate tantissimi like, commentate con quello che volete, fate i bravi, non fate cavolate, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!